Grazie Presidente, condividendo il fatto che eh, come diceva il capogruppo del Partito Democratico ovviamente ci deve essere una discussione che sia civile e che prenda in considerazione come sempre abbiamo fatto le questioni di cui oggi vogliamo trattare, io personalmente ritengo che la decisione che sia stata presa in conferenza capigruppo e quindi fondamentalmente dalla maggioranza di iniziare con gli atti anziché ancora ad oggi non ci sia stato conferito dal Vice Sindaco che sta facendo le funzioni del Sindaco di cui soltanto ieri abbiamo avuto le notizie Attraverso stampa che anche essa è stata eh, raggiunta da indagini della magistratura. Io ritengo vergognoso che questo Consiglio inizi ad esprimersi senza che ci sia conferito quale sia, da parte della giunta di mezzata, del Presidente del Consiglio e dell'attuale facente funzione di sindaco Francesca Malafoglia, quali siano le volontà di questo comune se vuole andare avanti, se vuole rimanere con un sindaco arrestato, con un assessore arrestato, con gli altri assessori che sono qui indagati con una vice sindaco indagata. Io ancora non comprendo come sia possibile che il Consiglio Comunale non, non richieda ai propri rappresentanti politici di fronte a tutta la cittadinanza, come è giusto che sia in Consiglio Comunale, un conferimento relativamente a quali sono gli indirizzi di questa giunta e di questo attuale sindaco nei confronti del Comune di Terni.